Bentornati su MyFootballJersey Quella che vi mostro oggi è una riproduzione della maglia dei Chicago Bulls per la stagione 1997-98 ovviamente di Michael Jordan Questo è un pezzo immancabile, si amate il basket la maglia del giocatore che ha segnato un'epoca e la storia di questo sport La maglia Bulls no, 1997-98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 e il numero del giocatore sulla parte posteriore una targhetta commemorativa è presente nella parte bassa a sinistra della maglia questo è un pezzo immancabile che ha fatto la storia del basket di uno dei giocatori anzi del giocatore più forte del basket che sia mai esistito nella mia classifica questa prende 4 stelle mi piaceva di più la vestibilità mi piace di più la vestibilità delle divise nuove ma questo è un pezzo che non può mancare nell'armadio di uno di una persona che ama il basket qui sopra vedete il costo che per una maglia fatta così bene eh, devo dire che è veramente molto molto vantaggioso in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali fantastiche offerte vi attendono